Grazie Presidente, beh, io vorrei iniziare dando una brutta notizia al PD, eh, detto francamente ha parlato più volte di aumento della Tari, anche il loro candidato lo scrive sui social beh questo significa che non hanno letto i documenti che stiamo appena, appena votando perché se avessero letto i documenti scoprirebbero che la Tari è in leggerissima diminuzione dunque tutti gli accenni, tutti gli accenni all'aumento della Tari sono assolutamente infondati. Come peraltro indicato, hanno indicato che non è stato approvato il piano industriale di, di eh, Ama, ah, in realtà il piano è stato votato in quest'Aula e dunque è esattamente in vigore. Per cui io capisco che si stanno avvicinando le elezioni e la lotta eh, verso questa amministrazione è una lotta senza quartiere che si indicano diverse cose che eh, non corrispondono alla realtà eh, c'è da dire sui motivi per cui in questo momento rimangono i rifiuti in strada Beh, noi lo stiamo spiegando ai cittadini quali sono le motivazioni e le motivazioni sono tristemente semplici in questi anni sono state chiuse diverse discariche, per esempio anche quella di Colleferro, con due anni di anticipo e con ancora capienza, e eh, queste discariche chiuse con anticipo non sono state trovate delle soluzioni alternative. Non trovare delle soluzioni alternative alle discariche, in alcuni momenti, come sta avvenendo in questo momento a Roma, genera una situazione di difficoltà in quanto i rifiuti entrano negli impianti di trattamento meccanico biologico, quando devono uscire per andare nelle discariche o nelle varie destinazioni, non ci possono andare perché non hanno una destinazione. Dunque si riempie l'impianto, i camion a quel punto non possono entrare a scaricare i rifiuti, si mettono in fila e saltano i giri. Questo è il motivo per cui i rifiuti rimangono a terra. Ora, tutto questo nell'organizzazione del piano di rifiuti regionale beh, ha una rilevanza notevole. E visto che si stanno chiudendo diverse discariche senza trovare alternative, è recente i fatti che sono alla luce della cronaca con l'arresto della della dirigente della regione Lazio che dava le autorizzazioni a impianti e discariche nonché del proprietario di alcune discariche nel Lazio un certo Lozza che eh, doveva anche costruire la, eh, la discarica di Monte Carnevale che poi ritirata come delibera da questa amministrazione Bene, questo signore è proprietario anche di una discarica a Roccasecca dopo due settimane dal suo arresto ha deciso che quella discarica sostanzialmente poteva chiudere mh, perché aveva chiesto un ampliamento ha ritirato la richiesta di ampliamento mettendo in difficoltà la regione Lazio perché è stata chiusa un'ulteriore discarica in regione Lazio vengono chiuse le discariche ma non si trovano alternative questo mette in crisi tutta la regione ed è il motivo per cui poi i rifiuti sostanzialmente rimangono a terra ho voluto fare questa precisazione visto le speculazioni che sono state fatte in quest'aula da alcuni consiglieri delle, delle opposizioni perché bisogna capire bene quali sono le ragioni a me un qualche piccolo sospetto che la cosa sia fatta un po' tutto sommato perché poi si possa raggiungere e dire sempre è colpa della Raggi detto francamente questo sospetto mi viene certo che il tema dei rifiuti è un tema molto articolato è un tema eh, che ha diverse sfaccettature e mi piacerebbe affrontarle, affrontarle tutte noi in questi cinque anni abbiamo avuto grandi difficoltà eh, anche oggettive che molto spesso nell'analisi generale si dimentica come per esempio ci si dimentica dell'incendio dell'impianto del Salario a dicembre 2018, l'impianto dove passava il 25% dei rifiuti indifferenziati di Roma. Quello è stato un momento molto difficile. Dopo pochi mesi, gli, gli altri due impianti di Colari, dove passava il 50% dei rifiuti indifferenziati di Roma, ci hanno comunicato che andavano in manutenzione e di due funzionava uno. Dunque nel giro di sei mesi noi ci siamo ritrovati di non sapere esattamente come gestire e portare e dove portare 470.000 tonnellate di rifiuti. Non mi sembra uno scherzo da poco, infatti l'anno 2019 è stato un anno molto difficile, con grande fatica ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto un lavoro straordinario e siamo riusciti a superare quel momento molto molto complesso. Dico, Dico questo per ricordarlo alla città e le difficoltà che ci sono state. L'incendio del salario non è una, una, una, come dire, un fatto sporadico. La Commissione Antimafia sui rifiuti, eh, sul ciclo dei rifiuti, ha certificato che in Italia vengono incendiati 100 impianti l'anno. 100? Non è uno scherzo. Dietro ai rifiuti, lo sappiamo, ci sono degli interessi loschi molto forti. Eh, infatti in questi anni non è stato incendiato e completamente distrutto solo l'impianto del salario, ma anche la EcoX Eco a Pomezia e un altro impianto ad Aprilia, solo per parlare di quelli nelle nostre vicinanze. Questo per dire un po' come sono, è difficile la gestione dei rifiuti. Noi abbiamo avuto un'altra difficoltà enorme, e questa difficoltà è eh, eh, rientra nei conti di ama lo sappiamo tutti c'è stato il bilancio 2017 un amministratore che abbiamo nominato noi ci ha proposto di approvare questo bilancio con 800 euro di utile ebbene questa giunta la sindaca l'assessore lemmetti secondo me facendo veramente un ottimo lavoro hanno eh, in, si sono impuntati perché hanno detto secondo noi questo bilancio non è veritiero, per cui noi vogliamo fare chiarezza. E in un primo momento questa chiarezza eh, la si stava facendo su una cifra, se vogliamo, poi vi dico perché, dico modesta, modesta che erano solo 18 milioni ebbene questo ha generato anche un contenzioso, con la, un contenzioso che è arrivato alla magistratura, ora la magistratura sta indagando sui bilanci dal 2003 e questo lavoro minuzioso che è stato fatto da questa giunta che non si è girata dall'altra parte e ha voluto approfondire per dire la verità sui conti di, di Ama. Scava, scava, scava, scava. Siamo arrivati all'approvazione del bilancio 2017 con 227 milioni di passività. Io credo che questo sia, ci faccia onore. Eh, questo ha generato ovviamente un problema perché questo lavoro ha richiesto del tempo anche per l'attività della magistratura insomma alla fine noi l'abbiamo approvato ad aprile eh, 2021 i, i bilanci e il buco che abbiamo trovato è intorno ai 250 milioni di euro ebbene abbiamo ripianato questo buco, abbiamo rilanciato col piano industriale, stiamo prevedendo nuovi impianti Oggettivamente la situazione nelle strade è ancora complessa e difficile e lo sappiamo benissimo, però tutti gli attori istituzionali che hanno la gestione dei rifiuti, compresa la Regione, dovrebbero mettersi al tavolo e dare delle soluzioni e la soluzione principale è trovare gli sbocchi per i rifiuti di Roma, perché altrimenti dai impianti di trattamento meccanico-biologico rimangono negli impianti, gli impianti si riempiono e i camion non possono entrare a scaricare, e i rifiuti rimangono a terra e questo la Regione lo sa benissimo. E L'assessore Vareliani non può andare a dire che vuole usare la protezione civile per raccogliere i rifiuti, perché il problema è lo stesso, non mancano le risorse per raccogliere i rifiuti da terra, il problema è dove portare i rifiuti, per cui non serve la protezione civile, in questo modo si sta dicendo una cosa non corretta alla città. Si vuol far credere che con la protezione civile si risolve, ma il problema non si risolve con quello, si risolve trovando dove portare i rifiuti e in questo la Regione ha una responsabilità molto forte. È bene che la, la città lo sappia. Arrivo a conclusione, stiamo parlando del piano economico finanziario e della deliberatari, è stato fatto comunque un grandissimo lavoro. La TARI non aumenta, diminuisce di poco, lo diciamo alla, alla città e a coloro che dicono altra cosa in quest'Aula. Per cui, grazie Assessore Lammetti per il lavoro che è stato fatto.